a lavorare seriamente sul, sulla verticale una delle cose più importanti è l'attivazione del pavimento pelvico per tenere la posizione ed è una cosa che ho notato che non, non ero proprio in grado di fare diciamo che allora il pavimento pelvico è una zona del nostro corpo con cui è difficile connettersi perché è, praticamente si trova a livello del pube e va da davanti a dietro diciamo e eh, non è un, um, una zona che eh, coinvolgiamo ogni giorno, non è facile da coinvolgere come un arto è veramente qualcosa in cui bisogna pensare di coinvolgere e si attiva quando si fanno dei lavori di deep core, quindi degli esercizi che vanno a coinvolgere in profondità l'addome. È molto impegnativo, non è immediato e a me ha sconvolto notare quanto eh, io proprio lo ignorassi completamente. Il pavimento pelvico è molto importante per noi donne, diciamo che si incomincia a Parlarne in, quando si è in uno stato di gravidanza o post gravidanza o terza età perché è proprio in quei momenti che eh, a causa di eventuali lacerazioni vecchiaie eccetera il muscolo perde tonicità e si incominciano a notare dei problemi come l'incontinenza come non puoi fare uno starnuto che ti scappa la pipì eh, delle pareti urinarie e... però per me lo sport è prevenzione e quindi si può si deve iniziare a lavorare sul pavimento pelvico per tonificarlo eh, sin da subito non bisogna aspettare che sia troppo tardi si può prevenire quindi in questo video voglio condividere 5 esercizi con voi ehm, che variano di difficoltà però i più semplici possono sembrare semplici ma in realtà sono veramente tosti che vi permetteranno di iniziare a connettervi con questa zona del nostro corpo che non è molto facile da raggiungere quindi iniziamo con un esercizio molto semplice ma veramente difficile quindi mi stendo a terra la forma naturale del mio corpo crea un buco qua quindi cosa vado a fare? porto su le braccia mi sposto più giù Okay. porto sulle braccia e cerco di appiattire la schiena al pavimento tengo la posizione vedete come si incomincia a sentire come se ci fosse qualcosa qui la tendenza è quella di stare in una posizione così rilassata se io invece stringo l'addome però non è un lavoro di crunch o un lavoro che senti qua esterno non so se si sentite la differenza è proprio un lavoro che io sento profondamente qua quindi stringo dentro l'addome stringo un pochino le chiappe e appiattisco molto importante e ciò che rende ancora più difficile questo esercizio apparentemente banale è la respirazione se io da qui ho, io qui, ho la tendenza ad andare in apnea quindi, quello che posso fare è mantenere la posizione e fare dei respiri. È difficile, cioè sembra facile, ma in realtà è bello tosto e al terzo quarto respiro si incomincia a sentire, soprattutto in fase di espirazione. Questo è l'esercizio con il quale io ho capito che cosa significa pavimento pelvico e dove si trova, perché, ripeto, non è facile da individuare e connetterci, sì. E nel momento in cui si capisce, poi tanti altri esercizi vengono più semplici, più naturali e si possono fare anche nel, nel momento di vita quotidiana cioè non per forza bisogna dedicare uh, tempo um, a questi esercizi uh, ci si possono fare anche se quando si è semplicemente seduti sulla sedia mentre si lavora lo so, sembra strano però, è vero perché adesso ne facciamo un altro che è, è, io ho trovato assurdo però veramente interessante comunque, cerco di fare questo cerco di tenere questa posizione circa un minuto, due minuti nel mentre che respiro Noto che se tengo le braccia perpendicolari al pavimento è più facile, quindi se avete difficoltà tenendole dietro portatele avanti, anche il fatto di piegare le gambe rende più facile questo esercizio. Ok. Quindi solitamente faccio questo esercizio per 1-2 minuti, lo ripeto due o tre volte, magari anche durante l'arco della giornata, magari anche quando sono a letto. Insomma, cerco di sfruttare qualunque occasione per attivare il mio palmetto Un altro esercizio, che è l'esercizio numero due, vi alzo. è un esercizio apparentemente molto banale ed è un, un esercizio che non si percepisce. Allora... La mia posizione da in piedi è questa, ok? Se io adesso che ho, ho appena fatto l'esercizio a terra mi ricordo dov'è il mio movimento pelvico e ci penso e lo attivo, lo stringo. Apparentemente non cambia nulla, mi avvicino e lo rifaccio. Così sono rilassata, così io lo sto attivando dentro apparentemente non cambia nulla, cioè rilassata, tesa, si può vedere, si può intravedere, percepire che c'è un'attivazione dell'addome, vedete lo sto lascio e attivo, lascio e attivo e io posso decidere di camminare, di passare la mia giornata rilassata quindi cammino rilassata oppure cammino attivandolo dentro ok io ho provato a tenerla cioè concentrarmi sull'attivarlo mentre cammino mentre faccio le mie cose sono cioè in realtà l'ho fatto durante una passeggiata è devastante <ride> cioè. Sembra una cavolata perché non stai facendo movimenti strani, non stai facendo crunch, eccetera, ma ti stai soltanto concentrando ed è un lavoro molto di testa e lavora tantissimo. Cioè l'addome si rinforza dentro in profondità tantissimo. Quindi è proprio un lavoro di concentrazione e di contrazione. Ok, ti... Camino, ta ta ta, ta ta ta, io lo sto attivando, ho il mio pavimento pelvico che saluta tutti, adesso niente, non più, ok? E questa è una cosa che eh, si può fare ad esempio quando si è seduti alla, mentre si lavora, eccetera, eh, non riesci a fare un esercizio senza che te ne accorgi. Questi sono due esercizi molto ehm, apparentemente semplici come vi dicevo faccio la verticale perché praticamente una posizione della verticale straddle è um, quella <ride> dovete immaginarmi che tipo qui alle mani ho il pavimento quindi quella così solo che eh, la posizione vera e propria se io avessi il pavimento sotto le mani, sarebbe questa. Un esercizio che faccio è questo. Rilassato. Teso. E cerco di muovermi stringendo l'addome. Quindi non mi do la spinta con le gambe, ma da qui a qui... Lo faccio coinvolgendo qui. Altri esercizi per lavorare in profondità l'addome sono gli esercizi di um, squadra. Quindi vi ho fatti vedere anche sul mio canale, sul mio profilo Instagram, ci si mette seduti e ci sono diverse variazioni, dipende dal livello a cui siete. Le prime volte che le farete, vi faranno più male le gambe che l'addome. Però piano piano le gambe capiscono il movimento e la, la concentrazione si sposterà sull'addome. Gli esercizi di squadra possono essere a gambe chiuse, quindi da questa posizione schiena dritta, appoggio le mani e tiro sulle gambe. Cercando di... St stringendo l'addome, quindi da così... Ne posso fare 10 per gamba. Mi raccomando, la schiena è il più ferma possibile. Non, come vedete, non mi sto andando eccessivamente indietro. Quindi gambe alternate. Gambe insieme posso tenerla. Ok. Oppure posso fare la gambe divaricate e lavorare su una gamba. Oppure su entrambe. Insieme o oh, è da un po' che non li facevo e mi sta prendendo il campo quattro cipite così oppure insieme. L'importante è sempre concentrarsi sull'addome per qualunque esercizio noi facciamo anche quando facciamo un esercizio che è uno dei miei preferiti ed è molto efficace che Sono i Beatle praticamente da una posizione così a 90 gradi. Alterno, vado giù con eh, la gamba e il braccio opposto. Qui, molto importante, io la scheda parallela, cioè qui, molto importante. Io la scheda toccata pavimento. La gamba, se rimane più lontana possibile, questa gamba più rimane lontana, più lavoro l'addome, più l'avvicino, meno lavora. Quindi l'obiettivo è anche quello di allontanare la gamba, però all'inizio teniamola pure piegata, da qua. Tutti questi lavori dove la schiena è bella attaccata al pavimento e l'addome è contratto, sono tutti utili. A lavorare in profondità l'addome. Ovviamente esercizio chiave, fondamentale, base, però bello intenso e bello tosto è la barchetta. Io sono work in progress. Sono migliorata perché all'inizio proprio la mia barchetta era così. Invece adesso riesco a tenerla bella bassa, qualche secondo con la schiena che rimane attaccata al pavimento perché nel momento in cui uno diventa più debole ha la tendenza a inarcare e qui ovviamente si perde il pavimento pelvico perché ritornando all'esercizio che abbiamo fatto proprio il primo abbiamo capito che per attivarlo in profondità bisogna tenere la schiena attaccata al pavimento e contrarre e concentrarci insomma Spero che questi consigli vi siano stati utili, che li abbiate approvati con me. Fatemi sapere se durante i, pross i vostri prossimi meeting e call parlerete attivando il vostro pavimento pelvico. <ride> Così a passone! Ciao! Sì, sto attivando il pavimento, sì, tutto bene! Ciao, tutto bene? E basta, io vi ringrazio, vi saluto e! Fatemi sapere se volete altri video, altri consigli. Io sono qui, sempre presente per voi. Forte abbraccio. Lasciate un piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Iscrivetevi al canale, abbiamo superato i 100.000, siamo persone importanti.